Carissimi, inizia un nuovo anno liturgico con il tempo di avvento, la prima domenica di avvento, ci farà compagnia l'Evangelo di Marco quest'anno e questa prima domenica siamo invitati a vegliare, il tema che ricorre nei passi biblici che ci vengono proposti è il tema della veglia, però vorrei soffermarvi su un'espressione che mi ha colpito particolarmente nella lettura di questo passo del Vangelo, anche se apparentemente può sembrare banale, no? quando il Signore verrà è... sarà come quando un tale parte per un viaggio e, e lascia a disposizione a quelli di casa, ai servi, a ognuno il compito da svolgere. E quello che mi ha colpito in questo caso è proprio il compito di portiere, no? Al, dà al portiere il potere di vigilare. Beh, noi nel servizio che facciamo con il Movimento Apostolico Ciechi, a tutta la Chiesa, ai non vedenti, agli ipovedenti e tutti coloro che eh, appunto, vivono questa esperienza dell'associazione, la nostra associazione ecclesiale, eh, siamo aiutati anche, da un, anche noi da un portiere. Proprio alla porta del nostro ufficio, qui in Vaticano, c'è un portiere sempre molto cordiale, molto disponibile e noi appunto dovremmo essere come, dei, come, un portiere, come il portiere, dovremmo custodire, no? custodire lo stabile, custodire la nostra fede, ma perché altri possano entrarvi e possono uscire, entrare, che sia la nostra vita una porta aperta, no? che ci sia una grande disponibilità. Poi dobbiamo anche ramazzare, ripulire gli ambienti, dobbiamo tenerci che tutto funzioni bene, dobbiamo essere pienamente disponibili in tutto questo. Quindi come il portiere che si prende cura degli altri? beh, Mentre il mondo ci dice che ognuno deve pensare a sé e sono tutti fatti suoi e quello che fa nella vita riguarda solo se stesso, chiudendoci in un egoismo... Da far paura potremmo dire, un individualismo che ci allontana sempre dagli altri, ci rende sempre più soli. Il Vangelo ci dice che invece eh, la prova, la nostra fede, la cifra più alta della nostra fede sta proprio nell'essere per gli altri, nel metterci al servizio e a disposizione degli altri, di vigilare dunque non solo su noi stessi, ma anche sulla vita degli altri con un atteggiamento fraterno, con lo spirito eh, della fraternità evangelica di cui. Ci ha parlato già da tempo Papa Francesco con la pubblicazione della recente enciclica. Con questa fraternità, con questo atteggiamento fraterno, con questa disponibilità verso l'alto che dobbiamo vigilare. Dobbiamo ecco, portare altri, far entrare altri attraverso quella porta che dobbiamo custodire, specialmente in questo tempo. È un tempo propizio, è un tempo particolare, è un tempo di gioia perché la prospettiva è il cambiamento, la conversione del cuore, la nascita di Gesù a Betlemme. Con questa prospettiva, con questa gioia, noi volentieri ci mettiamo davanti alla porta e facciamo di tutto perché la via sia accessibile, perché tutti possano passarvi e vogliamo essere, come ci ricorda Papa Francesco, una chiesa aperta, una porta aperta sul mondo, una chiesa sulla strada. Buon cammino davvero a tutti!